Salve amiche ed amici, qui ancora una volta con tutti voi il vostro amico Santen Chan in un nuovo tutorial di idraulica domestica. Oggi scopriremo come con poco sbiancare il cesso, cioè il sanitario di casa, senza spendere troppo in reagenti chimici insolventi eccetera a volte vi è capitato che il cesso si sia fatto giallo o pieno di calcare vi raccomando di stare attenti perché eh, si sta per fare una miscela chimica comunque uno degli ingredienti per esempio l'ammoniaco già eh, lo abbiamo in natura infatti basterà eh, pisciare tre o quattro volte nel gesso, o magari di più perché sia molto concentrata l'urina umana c'è ammoniaco ecco come potrete vedere io ho già urinato due volte e di che era molto leggera comunque sembra che basta qual è l'idea che adesso qui ci abbiamo del cloro o della candigina apriamo logicamente stando attenti a non macchiarci i pantaloni e che facciamo mischiamo l'ammoniaco con la candeggina non serve molta ecco come state apprezzando già abbiamo la nostra reazione chimica che si vede quello che fa se la mia urina sarebbe stata più concentrata altre volte fa una schiuma impressionante bene così abbiamo imparato come fare Ecco, adesso è diventata praticamente quasi bianca, magari filmando non si vede, ma si è sbiancata tutta. Io una volta ho urinato cinque volte, ma era così oscura, poi ci ho gettato del cloro e, veramente, ha fatto un fumo giallo. Il cesso era pieno di calcare, e si è sbiancato tutto. Bisogna stare attenti. Ai fumi che è come mischiare acido muriatico e cloro l'ammoniaco praticamente reazionando con il cloro fa quasi lo stesso adesso se voi noterete si sta sbiancando sempre di più ecco adesso sta diventando praticamente bianco io da qua la camera non lo infoca bene ma si sì, sta diventando bianco poi si sta riempiendo di vapori la stanza quindi chiudo non ciao d'ora piscio ciao d'ora cloro quindi Care amiche ed amici, vi consiglio, se siete tanti in casa, di pisciare tutti quanti una volta, quando è bella gialla compatta l'acqua, di buttarci un bicchiere di cloro concentrato e vedrete come si sbianca tutto perché fa una reazione chimica. E se c'è calcare, se c'è delle cose eh, macchie, è un ottimo sbiancante. Beh, spero che questo tutorial di idraulica casareccia vi sia piaciuto, vi lascio e alla prossima. Ciao, e dal vostro Santenciano.